Ciao. Ciao a tutti, eh, sono Bentrovati, Marco, io Ludovica. siamo i responsabili della Scuola di Cinema per Ragazzi Zuccherarte e volevamo presentarvi un cortometraggio dal titolo Sotto a quel telo, non c'è un cadavere, <ride> è un titolo che è già un programma è un cortometraggio che ci è piaciuto moltissimo eh, realizzare insieme ai ragazzi protagonisti. Un gruppo di ragazzi delle, delle medie che ha frequentato durante l'anno scolastico 2020-2021 eh, il nostro corso di recitazione. E... È una storia, appunto, come diceva Ludovica, un po' thriller. E horror. Horror thriller, mm, sì. sì. E che vede come protagonisti un gruppo di ragazzi che eh, si reca in un teatro per partecipare alla prima lezione di un corso di recitazione e si trovano rinchiusi poi all'interno. Ah! Non basta, non so, basta, so. Non, diciamo niente, non diciamo niente, lo dovete scoprire voi guardando allora. il cortometraggio io voglio solo dire che è un gruppo di ragazzi veramente simpaticissimi, bravissimi che ha fatto un gran, gran lavoro perché molti di loro erano alla prima esperienza non è facile recitare davanti a una telecamera e loro l'hanno fatto al massimo del loro impegno e è stato un lavoro che è durato un anno e sì, anche quindi... perché il cortometraggio è abbastanza lungo perché sì dura una ventina di minuti sì. e comunque è stato complesso perché abbiamo dovuto ripetere anche tante volte le scene sì. per cambiare le inquadrature e quindi per tanti ragazzi che erano la prima esperienza questa era proprio una novità, eh sì. non sapevano come si girava un un film. Lo abbiamo scoperto insieme, come avviene nei nostri corsi, quindi c'è un'emozione che diventa sempre più grande e che oggi eh, culminerà eh, quando loro potranno vedere il risultato di tutti i loro sforzi. Speriamo che il loro cortometraggio vi piaccia e ragazzi, a siete stati veramente sì, grandi. Va bene, grandi. E, va bene lasciamo la parola certo. alle immagini e buona visione con Sotto quel telo non c'è un cadavere. Ciao! Ciao! Anche voi avete deciso di partecipare a questo inquietante corso di teatro? Io solo ad aver visto queste maschere stampate ho cancellato tutti i miei impegni di oggi. E chissà quali grandi impegni avevi. È un uomo impegnato lui, eh? Che ti credi? Beh, dovresti sapere che è un canale YouTube di un certo rilievo e anche molto, molto, molto frequentato. Ma è quanto il mio proprio Instagram tesoro. Vogliamo vedere? Sì, molto frequentato dalla sua famiglia. Ha persino convinto la sua bisnonna di 95 anni a cliccare su iscriviti se mi piace al suo ultimo video <ride> <ride> Ma dai, e che tipo di video fai? Ti prego, lascia perdere Beh, faccio tutorial su come, per esempio, partendo da un semplice stuzzicadenti Si può creare un frullatore o un'antenna per la tv What? E funziona sta roba? Beh. <ride> no, ma sul serio stiamo parlando di queste cose? Certo che funziona, come quando per esempio con un semplice fiammifero voleva sostituire tutta quanta la caldaia di casa sua. Tra poco non dà fuoco a tutta la palazzina. Sì, sì. Non esagerare. Vogliamo parlare di quando voleva trasformare la vasca del suo pesce rosso in un centro termale e quella povera creatura veniva dalla bollita. <ride> o di quando voleva tagliare i capelli di suo nonno con i potassietto. <ride> Oddio, tu sei proprio pazzo, ma mi piacciono queste cose. Come si chiama il tuo canale? Provo a cercare... Come far esplodere la terra utilizzando un petardo da un euro? No. <ride> che strano. Prima prendeva benissimo. Beh, devono essere i cellulari che si vergognano a trasmettere roba del genere. <ride> State scherzando, vero? Io come faccio senza i miei followers? Dannazione! Che ne dite ragazzi? Suoniamo al campanello? Sul volantino c'è scritto inizio lezioni ore 17 e... Sono le 17 in punto, direi di suonare sì. Aspettate, non vi sembrano una strana coincidenza tutti questi 17? Perché? Ore 17. Civico 17. E per giunta oggi è anche venerdì 17. Mm, ci manchi tu con tutte le tue superstizioni. La superstizione è una credenza di natura irrazionale che può influire sul pensiero e sul comportamento di vita di chi la fa propria. Ma che è ha quella bocca? Vabbè, a me le cose in cui tanti piacciono. Io suono. Ah! No! No! Va che sei tutto scemo tu mi hai fatto venire l'infarto. Te la siete bevuta eh? Io sì che ho un futuro come attore. Se ce l'hai come da inventore, siamo a posto. <ride> aperto, e chi va per primo? Tutti i cuori di Leone qui, non vado io. Cioè, c'è nessuno? Sembra l'inizio di un film horror. Una porta si apre da sola. Nessuno risponde al citofono. L'attore stupidamente entra e poi chiede: Ehi, c'è qualcuno? Appunto. E non serve che vi dica come va avanti. Che poi, secondo voi, se c'è un assassino nascosto, mica esce e vi dice: Ciao, sono un assassino e voglio accoltellarti. Infatti, non ho mai capito perché nei film pensano che queste cose funzionino perché i film mi scrivono gli sceneggiatori una categoria decisamente sopravvalutata rispetto a chi scrive romanzi io avrò letto più di 1500 libri, soprattutto gialli Beh, devono essere libri molto vecchi se sono gialli Bene, direi che per me la lezione di prova di oggi può finire qui io me ne vado Oh ma, Michela, non doveva venire anche lei oggi? È vero, di solito lei è puntualissima Magari ho avuto un imprevisto e diciamo una vapor so. Continuano ad esserci rete però. Questo è un incubo: pure mi si sta anche scaricando la batteria. Bene, direi che a parte una stanza vuota, una musica inquietante e un orologio fermo 17 17:17 non ci sia altro da vedere qui. Come dice bene Andrea, possiamo anche andarci. Beh, interessante ci sei sempre io, no? Sì, certo. Ehi, aspettate. Cosa sono queste macchie rosse sul pavimento? Ce ne sono anche qua. Sangue. Forse, forse vernice. Il, il sangue ossigenato è di un colore rosso chiaro. Mentre il sangue di ossigenato è rosso scuro. È decisamente la seconda opzione. Questo è sangue umano. Sembra esserci qualcosa lì sotto. No ragazzi, non provate neanche a immaginarlo. Sotto quel telo non c'è un cadavere, avete capito? Forza! Ripetete insieme a me, sotto quel telo non c'è un cadavere. Se non sei così sicuro perché non voglio lo scopi? Io non posso. Ho. ho una gravissima allergia alla polvere e se tocco quel telo sono guai seri, potrei anche rimanerci secco. un motivo in più per andare, no? torna indietro, potrebbe essere pericoloso se qui dentro è successo qualcosa, dobbiamo scoprire cosa ma non facciamo prima scendere in strada e far venire un adulto prima assicuriamoci che qua sotto non ci sia quello che immaginiamo poi andremo a chiamare l'aiuto concordo pienamente con la tua idea anche l'ispettore fuori avrebbe agito in questo modo chi? sentite, questa situazione non mi piace Verdi 17, col sole 17, civico 17, orologio fermo alle 17:17, 17. non è un caso. Ari, dai, avanti, Oscar tira su quel telo e facciamola finita. Oh porca vacca, sotto quel telo c'è un cadavere, sotto quel telo c'è un cadavere. Non, non può essere un manchino, secondo voi. Questo video arriverà a 100.000 followers Cos'era? La porta? Che riusciremo ad uscire da qui? Oddio, Matteo, non puoi farlo saltare in aria con qualcosa? inventate qualcosa io. Ci vediamo perché chiedete sempre a lui? Voglio ricordarvi che io ho letto più di 1500 libri, 1145 gialli per la precisione. Quindi, e quindi cosa proponi? Beh, allora non mi ha la più pallida idea. E hey, ho, ho una big Bubble. Potrei provare a creare un plastico esplosivo. Per carità lasciamo stare, mi aiuto dai, aiuto! Aiuto! aiuto no, no, no, no. Ragazzi, ragazzi! La porta è blindata e i muri di questo locale sono veramente spessi. Dubito fortemente che qualcuno dall'esterno ci riesca a sentire. E allora che facciamo? Torniamo su. Lo faccio? Sotto lo c'è un cadavere! Ed è Michela! Sotto lo c'è un cadavere! Ed è Michela! 200000 follower followers di sicuro dopo questa. E chi può averle fatto una cosa del genere? Sembra abbia delle ferite sul tetto. Il labor mortis è visibile a partire approssimativamente dopo una o due ore dalla morte. Michela deve aver esalato il suo ultimo respiro circa 45 minuti fa. Lì perché? Ma... che fai? Sembra ci sia qualcosa all'interno della sua mano. Magari dovresti metterti un paio di guanti. Forse l'hanno avvelenata. Giusto. sapevo che mi sarebbero servite per qualcos'altro prima o poi. Che schifo sta malaventata. E perché non ti riprendi anche adesso? Fammi indovinare, 50.000 follower in meno? Una volta ho usato un paio di pinze come quelle al ristorante cinese al posto delle bacchette. Le chiudete quelle boccacce una buona volta? È stato. Cerfus. Cerfus? E. e chi cavolo è Cerfus? Tu sei pentolone, sei qualcosa? Vabbè, ah Cerfus, come no? Non mi hai sentito nominare. Tu che sei fissata con superstizioni roba del genere? Cerfus? Mm, sì, ma. Mm, non può essere. Cos'è che non può essere? Secondo la leggenda? Cerfus è un cavaliere dell'inferno che comanda 20 regioni dei demoni. È raffigurato come un vecchio con barba e i capelli lunghi in groppa a un cavallo. Un momento, stai dicendo che a uccidere Michela. è stato un demone? Oh. Sì. 300.000 followers. E che scopo avrebbe questo Cerfus? E perché avrebbe dovuto uccidere Michela? Se non ricordo male, deve appropriarsi dell'anima di dieci giovani per diventare più forte, ma soprattutto per diventare immortale e regnare sulla terra per sempre. Guarda caso, dieci come noi. E adesso che ha già preso l'anima di Michela, cosa dovrebbe accadere? Arriva in sala al suo cavallo e ci fa secchi tutti quanti? Non lo so, quello che conosco l'ho letto su internet. E ti ricordi per caso se su internet hai anche letto se esiste un modo per impedire a questo Cerfus di ucciderci? Esiste un modo per fermarlo? Mm, non so, prevedo. Era un verso di cavallo, quello. Da nitrito farevo un annovere. Una razza di cavallo a sangue e caldo. Originale della Germania. Facita per lavoro di Diotaci? Io che pensavo che una volta finito il Covid avrei avuto una vita lunga e prosperosa no, no, Non posso morire con solo 14 follower sul mio profilo Quanti? Ragazzi, è stato bello Io mi mangio l'ultima Big Bubble Qualcuno ne vuole un pezzo Stiamo per lasciarci le penne E tu pensi a mangiare una stupida Big Bubble? Incredibile Avanti, fatti venire in mente un modo per ammazzare quel mostro. Mm, ci sto provando, non mi viene in mente nulla. Sforzati. Non... non saprei. È il suo respiro! È lui! È qui! Non c'è più tempo! Successo. È andato via? Sì, sembrerebbe di sì. No. A me sembra troppo strano. Ragazzi, ci ho riflettuto. E mi ricordo di aver letto una volta sul manuale che la maggior parte dei demoni non sopporta... Eh... Che cos'è che non sopporta? Avanti! Mm, le alghe rosse, le alghe rosse. Le Rodofita? Ah, bene. Complimenti. Grazie per questa preziosissima informazione. Vado un attimo a fare un tuffetto in mare e recupero un mazzetto di alghe rosse. Dove cavolo pensi di trovarle qui dentro delle alghe rosse? Già. Prima. Prima. Ah, sì, sto parlando di raggiungerà. Possiamo procedere le non sopporto le sensazioni. Michela? Un milione di followers di sicuro dopo questa. E quella ti sembra Michela? Ma... Ma come può essere? Il ricordo della vostra vita inizia a stare in distretto, forse sarebbe eh. bello. Mi sa che è stato corpo nella vita. È entrato nel corpo di Michela? Sì. Come vi dicevo prima, Cerfus è descritto come un vecchio panciuto e ha bisogno di un corpo giovane e agile. Per UGENE! Sta indietro! Alvinetti mi ha fatto il tuo Che? Che facciamo? Spostatevi! Che vuoi fare? Mia madre ha sempre detto che i cinghami fanno male ai denti e la lo so. Interessante! Ma allora, ti assicuro che qua ho qualcosa che fa molto più male nostro! una scuola di, di Il mio contatto! Sai, ho letto sulla carta di quella che tu definisci come una stupida big bubble. Che tra i suoi ingredienti una sostanza chiamata sorbitolo E420. Il sorbitolo E420? Ma certo! Ce l'ha spiegato il prof Repetta a lezione di chimica! Il sorbitolo 420 è un composto naturale, Presente, le alghe rosse. Vai all'inferno! Qualcuno può tapparle la bocca, per favore? Porca vacca, amico. Sei stato un grande. Il primo che mi prende ancora in giro per le mie invenzioni. Giuro che lo faccio fuori. <coughs> Ragazzi, è ancora vivo. Presto, Matte spara l'altra Big Bubble. Sicuri che sia Cerfus e non Michela? Certo. Perché Michela era morta. Ma che è morta, è morta! Certo che sono Michela, idioti! Non ci credo, come possiamo fidarci? Matteo è inventore da quattro soldi, tu sei la fissata con i libri gialli e Matilde è la superstiziosa del gruppo, devo andare avanti! Ero convinta di aver letto sul volantino che la lezione era alle 17. Poi rivedendo a casa, visto che era le 16. Non vedendovi fuori, ho pensato che fosse già entrati. Quel mostro mi ha salita. Ho lottato con tutte le mie forze. Mi sa di, aver, di essere svenuta. Non ricordo. Se usciamo di qui, giuro che scriverò un bel romanzo su questa storia. Ragazzi, c'è ancora una cosa che devo dirvi. Possiamo farlo fuori di qui? Forza, sbrighiamoci. Silvia stai bene? Che sta facendo? Maledizione. Silvia ha toccato con le mani il foglio, inteso nel sangue di Cerfus. Quindi? Silvia è diventata Cerfus. No, non era morto. Io morto? Pensavate di farmi fuori con uno stupido pallone inteso di bava e di gomma da masticare? Boh. Poveri Dio. Era dentro di me Hai la pellaccia dura tu Ma adesso basta, il gioco deve finire Questa storia può avere solo un vincitore Il sottoscritto Non guardatelo negli occhi Non guardatelo Oh, un altro temerario Molto bene Come preferisci raggiungere i tuoi amici? Vediamo Decapitato? No, troppa fatica Un colpo al cuore? No, morte troppo rapida. L'ombelico. Come dici? Michela voleva dirci qualcosa. Deve aver capito, in qualche modo, che il tuo punto debole è l'ombelico. Ecco perché se lo indicava. Ragazzi, c'è ancora una cosa che devo dirvi. Forse, pieno svenire, ha avuto la forza di lasciarci un indizio. Uh, complimenti. E anche se fosse come pensi di colpirmi, stupido idiota. Come vedi il coltello nelle mie mani. Non sarà il coltello di Rambo, ma andrà bene. Forza, fatti sotto. Ma no, che miseria no! No, che non l'ha fatto, l'avrei rimolito? Sì, sì, certo. Importare per un altro save, no. Troppo difficile, vero? Eravamo all'ultimo livello. ho fatto a dimenticarmi di salvare. Beh, io mi sarei comprato un Mac. A me i giochi non cresciano mai. Beh, io mi sarei letta un bel libro invece di giocare con queste sciocchezze. Vabbè, dai, ci riproveremo. Ci andiamo a prendere un gelato? Che ne dite? Io ci sto. Eh, sicuri? Oggi è il 17, sì. potrebbe prenderci qualcosa. Se non ti alzi da quella serie, a, a te di sicuro. Dai, l'ultimo pesce dal brotone a frattù.